Oh, allora, per questo video qua per fare più gli amici tipo un anno? È vero, è vero, ci vuole un bel video per fare pure ai nostri amici. Eh, come? Però. Domani se eh, dobbiamo servire comunque una scaletta, non è che prendi e fai il video. Eh, <coughs> dimmi tu qualche cosa. Chisso che allora, tu sei. Lei, eh, sei eh. Che so. Eh, vabbè, dai andiamo in montagna, facciamo un bel pupazzo di neve no, no, mi pupazzo di neve non lo sai che? che sei lo dedicato con... no, per soffo di pupazzo lo già lo sai e quindi, poi mi... quindi vuoi il naso la carota si, sì, ecco eh, ti scioglie ad aprile bravissimo, e poi no. mi devo fare le cure di montagna le costano quelle cure, costano non ti preoccupare, non ti preoccupare allora... Ma come facciamo, visto che tu hai questi problemi Ma, allora... Da Australia, guarda, Australia mare, sole... panguro ah no, c'è i canguri? Sì, ci sono proprio allevamenti di canguri, Io allevamenti pienissimo Cioè non puoi neanche camminare ci sono i canguri Ci sono, Io sono appassionato di canguropologia, una passione proprio, ce l'ho quale canguro, troppa C'è un però Sì, c'è un però Troppo tempo, soldi Aereo, distanza, caldo, ma in Tu hai colore Sì, bravissimo, sì, sì, sì Polo nord, Babbo Natale, le renne, la neve, bellissimo Assolutamente no No, renologia, sin da piccolo. No, Pure no, tu no. renologia? Sì, sì, sì. <coughs> peccato, peccato. E comunque peccato, le reno, dove le metti? In braccio, qua, dietro. Come facciamo? No, non si spazi, di... spazio. Niente, niente, niente. E come, come facciamo? Come facciamo? No, magari... Un'idea ci vuole. Un'idea, un'idea. Ci vuole un'idea, ci vuole un'idea. Un allora. Dimmi. Musica natalizia come sottofondo. Beh, ci vuole musica. Voglio fare l'artificio per creare, per creare l'atmosfera eh, dell'inizio anno. È tutto. E poi non puoi cifre auguri. Agu auguri amici. Dallaci video. Poco. È troppo poco, auguri. No. Allora, gli auguri vanno bene, bisogna creare un'atmosfera giusta. È, mezzo è, mezzo troppo, è troppo poco. No, no, no, non mi interessa, non mi interessa. Eh, no. Dancing and dancing in Jingle Bell Square.